Gmail ci offre mh, tra i tanti due strumenti utili per organizzare le nostre mail in questo video parleremo di etichette e di filtri etichettare una mail significa contrassegnarla con un'etichetta Appunto, come eh, vedete eh, in queste due mail in modo tale che eh, siano eh, facilmente rintracciabili poi all'interno della nostra mailbox se sono mail recenti e quindi compaiono nella, nella prima pagina della, della nostra posta in arrivo l'etichetta serve semplicemente a visualizzarle velocemente se invece sono mail ricevute anche tanto tempo prima per andare a recuperare tutte le mail con, questo, uh, con questa etichetta basterà andare nel menu di sinistra e cliccare sull'etichetta corrispondente, che in questo caso è banca. Cliccando qui mi si apre una pagina dove vedrò soltanto le mail eh, contrassegnate da questa etichetta. Torniamo alla posta in arrivo. Come faccio a inserire una nuova etichetta? Quando mi arriva una mail, io eh, se voglio etichettarla, la seleziono, poi vado in alto clicco sul simbolo dell'etichetta e ho due possibilità. O la contrassegno con una delle etichette già disponibili, già create, oppure posso creare una nuova etichetta. Clicco su Crea nuova e inserisco il nome della mia etichetta. Supponiamo che io voglia contrassegnare tutte le mail che arrivano da quel mittente, con la sigla DAD, Didattica a Distanza, e voglio che questa etichetta che sto creando sia nidificata all'interno di un'altra che esiste già. Eh, per esempio, voglio che sia una sottoetichetta dell'etichetta Formazione che avevo già creato. Chiaramente non è obbligatorio nidificare le etichette, posso semplicemente crearmi un'etichetta nuova a sé stante. Quindi scrivo qui il nome e poi. Ehm, premo il pulsante crea se invece voglio nidificare seleziono questa casella eh, ho la possibilità quindi di aprire una tendina e andare a scegliere eh, sotto quale etichetta nidificare quella che sto creando scelgo formazione e clicco su crea allora vedete che questa mail viene contrassegnata ehm, visualizzando sia l'etichetta principale che quella secondaria che ho appena creato la troverò anche qui nel menu di sinistra, quindi sotto l'etichetta formazione adesso eh, avrò la possibilità di visualizzare anche le eh, rispettive sottoetichette E ehm, come per tutte le etichette, se voglio andare a modificare questa che ho appena creato, posso cliccare sui tre puntini qui accanto e andare a rimuoverla, modificarla, quindi cambiare il nome oppure ehm, disinserirla dalla... Dalla nidificazione metterla come etichetta a sé stante e o anche semplicemente eh, andare a cambiare il colore. Ok. Può capitare che questa idea di etichettare le mail che arrivano da un certo mittente o mail eh, che contengano qualche particolare parola chiave all'interno del, del titolo o del corpo della mail mi venga a a scoppio ritardato, diciamo, cioè mi venga eh, l'idea di etichettarle quando io di mail di questo genere ne ho già ricevute tante e quindi vorrei andare a inserire questa etichetta anche nelle mail eh, vecchie, diciamo, non soltanto etichettare quelle nuove che mi arriveranno. Allora cosa faccio? Posso sfruttare eh, il campo di ricerca interno eh, della mia posta e andare a cercare per esempio se sono le mail che arrivano da questo destinatario, vado a cercare tutte le mail di questo che mi sono arrivate da questo, scusate non da questo destinatario, da questo mittente e andare o a selezionarle tutte semplicemente cliccando la casella qui in alto o soltanto quelle che voglio etichettare in questo modo e eh, una volta fatto eh, selezionate o tutte o solo parte di esse andrò a etichettarle come, come voglio quindi per esempio formazione dad applico ed ecco che ho risolto il, il problema torno apposta in arrivo un'altra cosa che eh, potrei decidere di fare è quella di volere che le etichette su alcune mail vengano messe in modo automatico, cioè appena arriva la mail, il sistema deve riconoscere che quella mail dovrà essere etichettata in una determinata maniera, cioè per evitare che, di doverlo fare io manualmente tutte le volte. Per esempio, se voglio che tutte le mail che ricevo dalla banca vengano automaticamente contrassegnate con l'etichetta con relativa, posso operare in questo modo. Seleziono una di queste mail, vado eh, sui tre puntini qua in alto e eh, seleziono filtra i messaggi di questo tipo. Vado cioè a costruire un filtro. Cosa vuol dire costruire un filtro? Vuol dire indicare al sistema eh, se quali mail, secondo quali criterio eh, individuare determinate mail. Il criterio in questo caso è il mittente, però potrebbe essere il destinatario, è ovvio che se ho ricevuto questa mail io sono il destinatario, però potrebbero esserci altri destinatari, oppure il titolo della mail, o il contenuto, oppure la mancanza di un determinato contenuto, eccetera, i vari, vari criteri. Io adesso voglio che il criterio sia quello del mittente, quindi lascio scritto questo e vado a cliccare qua sotto Crea, crea Filtro. Un filtro lo posso creare eh, rispetto a diverse modalità, anche più di una, quindi non, non sono obbligata a scegliere solo una di queste modalità, ne posso selezionare anche più di una. E eh, in questo caso quello che mi interessa è che quando arriva la mail da quel mittente venga applicata automaticamente l'etichetta banca. Quindi vado a dare questa, eh, seleziono questo tipo di filtro e poi dico crea filtro. Da questo momento in poi, ogni volta che arriveranno mail da questo mittente, in automatico verrà eh, inserita questa etichetta. Um, chiaramente eh, i filtri possono essere eh, modificati, così come anche le etichette, o rimossi. Come faccio ad andare a rimuovere o modificare un filtro? Vado a cliccare sulla rotellina delle impostazioni, qui in alto a destra, seleziono impostazioni, e vedete che qui abbiamo le impostazioni su una, tutto il menu qui in orizzontale. Eh, chiaramente se devo andare Sto parlando di filtri, quindi clicco su filtri, qui trovo tutti i filtri che ho inserito, in questo caso soltanto uno, mi dice eh, qual è il criterio, quindi è il mittente che deve essere questo, l'azione da eseguire. Posso andare a modificare, quindi eliminare questa azione e eh, selezionarne un'altra, oppure aggiungerne, aggiungerne altre, oppure eliminarlo, semplicemente cliccando qui. si torna apposta in arrivo, ed ecco, è tutto.